Ciao ragazzi, oggi parliamo di Crank da Trautaria, facciamo un approfondimento su questa tipologia di esche artificiali e eh, capiamo insieme eh, di cosa si tratta, come e quando utilizzarli all'interno di una sessione di pesca, che sia una pescata in libera, una prova di allenamento o durante le fasi di competizione durante una gara. Eh, insieme daremo delle indicazioni utili, sia ai neofiti, eh, chi da poco sta avvicinandosi a questa tecnica di pesca, parleremo di attrezzature come canne, mulinelli e fili da abbinare all'utilizzo di queste esche artificiali e daremo anche delle eh, indicazioni, faremo degli approfondimenti con degli spunti di miglioramento utili anche a chi è già tecnicamente più esperto. Andiamo! Iniziamo il nostro percorso alla conoscenza di, della tecnica del crank e ehm, prima di iniziare ci tenevo a dire e a ricordare che in merito alla trautaria sul canale Pronet Spin trovate già qualche video ehm, con qualche indicazione utile soprattutto a chi è agli inizi, che cos'è la trautaria, in quali specchi d'acqua si, si può svolgere e eh, quali sono i predatori a cui è destinata questa tecnica. Ovviamente c'è anche una panoramica su quelle che sono anche le altre tecniche eh, con un'indicazione proprio basilare per iniziare a capire ehm, qualcosa in più. Oggi invece facciamo un approfondimento su questa tecnica e in particolare trattiamo della tecnica dell'utilizzo del, del crank, che è una tecnica, una tipologia di pesca di, di reazione, prettamente di reazione, ovvero il pesce che andiamo ad insidiare, in questo caso la trota, attacca l'esca con più violenza, riuscendo a scatenare eh, quello che è l'istinto predatorio di, questa, di questo pesce e eh, il movimento proprio di questa esca del crank in fase di nuoto e la sua forma ehm, simulano una preda in difficoltà e richiamano anche come forma la silhouette di piccoli pesci foraggio presenti nelle nostre acque. Questa tecnica va applicata secondo me in un momento di bassa attività del salmonide, ma eh, di questi dettagli ne approfondiremo eh, anche più in seguito in questo tutorial. Iniziamo a parlare di attrezzatura e partiamo dalla canna, dalle canne. In commercio troviamo una grande varietà di canne, sia specifiche per l'utilizzo di queste tipologie di esche, ma anche delle all-round, ovvero delle canne adatte un po' a tutto. La caratteristica da ricercare per i grezzi che sono indicati per la tecnica del crank, hanno un'azione più morbida verso la parte alta della canna, questo per ammortizzare le vibrazioni causate, emesse dalla, dalla paletta dell'esca durante la fase di nuoto e soprattutto per evitare la slamata del pesce durante la fase del recupero. Una canna troppo fast, troppo reattiva, ci porterebbe alla slamata nel momento dell'attacco. Come abbiamo detto in anticipo, si tratta di una pesca di reazione, quindi il pesce attacca con tanta violenza l'esca, la maggior parte delle volte, e tuttavia le indicazioni che noi diamo sono anche delle indicazioni personali, perché in base alla nostra esperienza e padronanza ovviamente dell'attrezzatura, che noi utilizziamo nella, nella nostra battuta di pesca potremo fare o meno delle variazioni. In linea di massima la canna ideale per la, la tecnica del crank è una canna con una schiena eh, abbastanza pronta e reattiva e una parte più morbida eh, verso l'apicale, verso la parte alta della canna. Parliamo anche del mulinello? Eh, la tipologia di mulinello da mh, adottare, da utilizzare nel nostro combo canna mulinello de dedicato alla, alla tecnica del crank è un mulinello con un rapporto di recupero molto basso, un, un mulinello molto lento, eh, questo per eh, permetterci di far lavorare la nostra esca sia con recuperi costanti, molto lenti o stop and go, a seconda anche della presentazione richiesta dal pesce in quel determinato momento. Eh, in linea di massima il il mulinello deve essere accoppiato alla, alla, alla canna quindi la taglia ideale va intorno al 2000 per intendersi però all'occorrenza potremo scendere anche a taglie 1500 o leggermente superiori taglie 2005 per quanto riguarda i fili invece la lenza madre deve essere scelta a seconda anche dell'azione della canna che andiamo a usare per fare un esempio, se la nostra canna ha un'azione molto fast, molto reattiva, è più appropriato usare delle, delle lenze con elasticità elevata. Questo per ammortizzare maggiormente le vibrazioni messe dall'esca e attutire le mangiate del, del pesce che possono essere molto violente. Lo scopo è quello di evitare le slamate e ehm, soprattutto nelle fasi ultime, ovvero del recupero della preda verso, eh, verso il guadino. In questo caso eh, possiamo usare dei nylon soft hard oppure dei fluorocarbon. Caso contrario invece se la nostra canna ha un'azione slow, moderate slow o regular è più indicato eh, corredare un filo rigido che eh, ci evita di far diventare anche la nostra canna sorda, ovvero eh, non riusciamo a percepire bene le vibrazioni emesse dall'esca eh, e soprattutto non avvertiamo le mangiate. Eh, quindi in questo caso con eh, una canna con questa tipologia di azione è da abbinare un, una lenza madre a minor allungamento come eh, l'ester in questo caso abbiamo il grezzo più morbido che ci va ad evitare di perdere la sensibilità sulla mangiata e ridurre le slamate nell'azione di recupero del pesce io eviterei nella pesca con il crank di usare i trecciati in tutti i casi andiamo ad applicare un finale in fluorocarbon di lunghezza preferita dal pescatore Ehm, per ridurre ovviamente la visibilità del filo e ehm, evitare rotture o abrasioni eh, della parte più vicino all'esca soprattutto durante la fase di utilizzo del, del releaser la, la misura ideale del diametro del nostro terminale va dallo 0,10 a eh, 16 solitamente però ovviamente sono delle indicazioni anche generiche come dicevo anche in precedenza tuttavia nessuno ci vede di poter utilizzare i trecciati magari a ad una canna eh, più, più dura, più rigida, però le indicazioni che diamo sono delle indicazioni generali, indicazioni di massima, indirizzate anche e soprattutto ai neofiti, a coloro che si stanno avvicinando a questa tecnica di pesca, per dare delle indicazioni base. Allora, iniziamo la sessione di pesca con una canna, come ho detto prima, con il vettino leggermente più morbido rispetto ad altre canne che ho, faccio vedere pettino molto molto morbido e eh, un mulinello è un Naschi 2000, se non sbaglio, sì. E la, è una favorite, questa è una canna favorite Arena S32 SUL Come esca eh, artificiale ho messo questo crank della Valkane il Cuga FMR. FMR Parliamo adesso della parte principale di questo tutorial: delle esche artificiali dei crank. Il crank solitamente è un'imitazione di un piccolo pesce foraggio, un insetto e riproduce un movimento con delle vibrazioni durante il nuoto a seconda anche dei diversi fattori che sono le caratteristiche costruttive proprie dell'esca con cui la, la ditta ha concepito e eh, realizzato e eh, progettato questa esca artificiale. In merito ai crank vengono suddivisi per diverse tipologie in base a determinati fattori a partire dalle caratteristiche di affondamento in questo caso troviamo sei tipologie di affondamento floating quindi galleggiante un'esca che è lanciata in acqua scende alla profondità per cui è stata eh, concepita e poi tende a galleggiare a risalire in superficie inoltre ci sono i, eh, I crank HF, ovvero high floating, quindi ad alta galleggiabilità. Nel momento in cui fermiamo la nostra azione di recupero, notiamo che il crank tende subito ad aggallare. Inoltre ci sono le SP: le I-Crank Suspending. Praticamente lanciamo la nostra esca. Durante il nuoto, grazie anche alla paletta, alla, al suo peso, alle sue dimensioni, scende alla profondità di lavoro per cui è stata progettata e poi nel momento in cui noi fermiamo il recupero notiamo che quest'esca rimane sospesa a mezz'acqua e questa è la caratteristica un po' delle, tutte, di tutte le esche suspending, in questo caso anche del crank. Poi ci sono Uh, i crank affondanti esso si dividono in tre sottocategorie sinking, classiche affondanti SS, slow sinking quindi a lento affondamento e poi invece ci sono anche le SSS ovvero le esche artificiali che sono super slow sinking che hanno un affondamento molto molto lento ora faccio un cambio di artificiale Sostituisco il cuba Fmr con uh, vediamo un po' qualcosa che mi ispira. Moca. Con un mocha. Moca SS. Oh, no. Ho tolto un'esca floating, per passare ad una sinking, per andare a vedere un po' gli strati d'acqua più profondi. Una volta lanciato, lo faccio affondare. Perché qualche decina di secondi. E poi inizio il recupero, sempre lento. il pesce è risposto il pesce è perfettamente Un'ulteriore distinzione la possiamo fare in base alle tipologie di azione, ovvero lo strato d'acqua dove andranno a lavorare durante la fase di recupero. E sono principalmente tre, SR, MR e DR. SR sta per Surface Run e sono quella tipologia di crank che vanno a lavorare nei primi strati della, della, della superficie fino agli 80 cm. Eh, poi troviamo gli MR, ovvero i Middle Run, che sono quei crank che nuotano eh, nello stato d'acqua tra i 60 e i, 150, e i 120, 150 cm di profondità. Infine troviamo i Deep Run, eh, questa ultima tipologia, sono, quelli, sono quei crank che andiamo a usare quando il pesce staziona negli strati più bassi, più profondi, e vanno dai 100 cm circa fino al fondo you mm -hmm. L'interiore suddivisione la possiamo fare come eh, succede in tutte le esche, non solo i crank, in silent o rattle, a seconda dell'assenza o la presenza eh, all'interno dell'esca di eh, piccole palline di vetro, o tungsteno o altro materiale che all'interno del corpo durante l'azione di nuoto produce vibrazioni e rumorosità maggiori. Le scherattol in genere sono utilizzate eh, in condizioni di acqua molto turbida, scura. Possiamo trovare dei crank dotati di due ami, ovviamente senza artiglione per quanto riguarda la, tec la tecnica del elettraottaria, eh, ma mh, ci sono anche dei crank più piccoli che variano per uh, forme e dimensioni e sono dotati di monoamo. In merito ai colori, ne esistono molteplici ehm, tavole cromatiche e mh, variano a seconda anche del brand per cui vengono prodotti. La maggior parte dei colori eh, sono divisi in tre settori: quelli naturali che richiamano le rivelee classiche del pesce foraggio, eh, il pesce reale a cui sono ispirate, altre colorazioni invece richiamano il pellet, ovvero il mangime con cui vengono alimentate le trote nell'allevamento, infine possiamo trovare dei colori puramente di fantasia, questi colori sono in genere molto accesi e eh, sono ideali per creare un altro contrasto con la colorazione dell'acqua, con l'ambiente circostante. Ora cerco di dare anche delle indicazioni su quando come e perché utilizzare il crank eh, secondo la mia esperienza durante le gare è una tecnica da utilizzare quando si verifica un rallentamento dell'attività del salmonide eh, io uso il crank nella seconda fase della competizione successivamente ai turni di partenza dove di solito preferisco usare eh, lo spoon eh, per ricercare il prima possibile il pesce fresco, il pesce che è in spiccata attività e anche eh, per avere un maggiore, una maggiore velocità nel recupero della preda dopo la ferrata, lo spoon è sicuramente un'arma eh, migliore in questi casi. Eh, quando abbiamo la possibilità di pescare a vista per esempio durante le sessioni di pesca in laghi dove l'acqua è molto chiara oppure riusciamo a vedere nell'immediato sottosponda un altro fattore da osservare è come il pesce si comporta nell'inseguimento dell'artificiale quando vedete che il, la trota insegue l'esca ma non si decide mai a eh, sferrare l'attacco finale eh, è proprio quello il momento in cui io utilizzo il crank Solitamente ehm, questa tipologia di esche io la eh, utilizzo con recuperi molto lenti, lineari, eh, con degli stop and go, la prima cosa da fare è trovare lo strato d'acqua dove stazionano le trote e cercare il più possibile di eh, far entrare in pesca la nostra esca artificiale in quel micro spot, all'interno dello, dello, dello spot che è il nostro lago, ci sono dei, dei punti che io definisco strike zone dove aumentano in modo ehm, elevato le possibilità di effettuare degli strike secondo me queste secondo le mie esperienze eh, è il modo di usare il crank ehm, con più efficacia metto nuovamente uno dei miei crank preferiti Kuga FMR SS colorazione glow. Red Glow rossa anche se si tratta di trasparenza un'esca trasparente, bianca trasparente è caricata con una vernice Glow rossa vediamo se mi porta qualche risultato eccola perfetto Eccola qua l'altro è arrivata cuga fmrss una certezza ormai cari amici siamo alla parte conclusiva di questo nostro focus di approfondimento dedicato alla drought aria e nel particolare al crank spero che questo video sia stato di vostro gradimento se così fosse lasciate un like non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti ringrazio tutti voi per la visione di questo filmato e noi ci vediamo nel prossimo video come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin ciao ragazzi